Buongiorno buongiorno a tutti, stamattina la settimana comincia con un successo, pensavo di avere solo i ragazzi impegnati nel calciotto per il Memorial, purtroppo dei ragazzi del liceo che in questi anni hanno avuto hanno trovato purtroppo la, la, la morte con gli incidenti automobilistici o con le motociclette. Quindi stamattina c'è questo torneo ehm, in, in corso, ma intanto arrivo in ufficio per, eh, come dire, intenta a fare tante cose per i nostri quattro piani di, di lavoro, di alunni, e, e tante iniziative e invece ci ritroviamo ad avere una bella sorpresa eh, Nicola stamattina ci comunica un successo che ci entusiasma eh, avere alunni che eh, vivono eh, bene la vita scolastica e anche lo sport per me è motivo di orgoglio, vuol dire che Ancora riusciamo a tenere il passo con l'enorme complessità di questa epoca, per cui adesso voglio, non voglio presentarlo io, voglio che sia lui a dirci le cose belle che ha fatto. Dai Nicola. Io sono Nicola Bertolini, appartengo a Regina Margherita, al liceo statale Regina Margherita. Sono stato di recente a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine, dove si sono tenuti i campionati italiani assoluti di nuoto pinnato dove sia io che la mia squadra abbiamo avuto no, ottimi risultati, ho vinto i 200 metri nuoto pinnato uh, il secondo giorno e insieme a altri tre miei compagni, due ragazze e, una rag e un ragazzo, siamo riusciti a ottenere addirittura il record italiano sul, sulla 4x50 pinne. Io con miei obiettivi quest'anno no, abbiamo la qualificazione magari a un mondiale junior che si terrà a Shalme Sheikh in Egitto e stiamo lavorando appunto per questo. E siamo anche supportati infatti quest'anno grazie a un progetto del CONI, anche la scuola sta supportando tutti noi atleti che siamo una, appunto impegnati in, in lunghe sessioni di allenamenti e tutto. Quindi l'impegno congiunto sì, sì, serve, ci vuole serve. tanto impegno, da... di intenti, l'impegno congiunto e, e come dite, la, il fair play, come eh, si sempre chiama? sempre la sempre sì sì sì. sì. Deve essere all'ordine del giorno. Noi veramente siamo ringraziamo. Io ringrazio Nicola, grazie, ringrazio grazie a voi. Grazie, Nicola.